Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi vi spiego come riscattare la nuova skin gratuita su Fortnite appena rilasciata Questa skin del Goof Gentile, tanto è gratis, basta andare sul negozio oggetti, la troverete fino a scendere giù qui sui Bande le offerte speciali al posto di questo pacchetto Vabbè io adesso già l'ho riscattata Ma sta qui questa skin Una volta fatta riscattatela Ed equipaggiatela, molto semplice Tanto costa 0 euro, quindi gratis Quindi ragazzi, tutti per questa versione E vi auguro delle buone feste natalizie Ciao Ragazzi, se avete problemi riguardo agli errori su Fortnite lag, errori al crash, vi consiglio di guardare questi tre video per migliorare il rendering, ridurre i lag, boostare i FPS e soprattutto risolvere anche i problemi al crash su Fortnite. Quindi guardateli, vi assicuro che poi funzionerà Fortnite, quindi risolverete tantissimi errori. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!